Grazie Presidente. Beh, iniziamo con la discussione diciamo, generale di questo bilancio di, di previsione 2019-2021, cercando un attimo, in realtà di, eh, rispetto anche a quanto detto dal, dai, dal collega, insomma, a quanto detto nei giorni passati, di ricostruire correttamente quello che è l'assetto del bilancio di Roma Capitale, soprattutto negli ultimi eh, dieci anni. Eh, se vediamo eh, anche quanto rappresentato dall'assessorato al bilancio, noi vediamo che dall'anno d'esercizio finanziario dal 2009 fino al 2018, gli anni nei quali c'è stata una gestione ordinaria del bilancio e quindi il bilancio è stato approvato eh, nei termini quindi previsti dalla legge, eh, vediamo che negli ultimi soprattutto due anni eh, abbiamo avuto, anzi negli ultimi eh, quattro anni abbiamo avuto un incremento da questo punto di vista eh, della gestione ordinaria del bilancio, perché eh, è importante fare in modo che il bilancio eh, di previsione di una città possa essere adottato in tempi certi, eh, perché come sappiamo questo può comportare eh, dei problemi dal punto di vista di programmazione eh, delle risorse, può portare dei problemi dal punto di vista di programmazione eh, degli interventi anche del piano eh, triennale eh, delle opere pubbliche e quindi non avere dall'inizio dell'anno un bilancio eh, che possa essere eh, costruito eh, e quindi approvato in via definitiva entro il 31 dicembre può portare eh, diciamo, a dei problemi. Ovviamente dal 31 dicembre, gennaio insomma, eh, o febbraio già eh, sarebbe comunque un'approvazione virtuosa, ma abbiamo avuto a Roma dei casi e, e li possiamo tranquillamente citare eh, dove il bilancio eh, è stato di previsione, è stato approvato. Eh, praticamente alla fine dell'anno eh, in corso, quindi si, si è rimasti quasi per eh, 11 mesi senza un bilancio di previsione e quindi con una forma eh, eh, di gestione economica e finanziaria della città estremamente precaria ed è lì che ovviamente di fronte a una gestione eh, precaria e difficoltosa del bilancio di previsione potrebbero annidarsi degli errori, dei problemi contenziosi, eh, circostanze diciamo, legate ai debiti fuori bilancio e così via. Perché? Perché è evidente che eh, se L'amministrazione, le commissioni, l'Assemblea Capitolina dall'inizio dell'anno, anzi poco prima dell'inizio dell'anno e dell'esercizio finanziario è in grado di poter predeterminare quelli che sono gli interventi quantomeno macro. Sulla, sulla città, al netto ovviamente poi dei servizi e delle funzioni amministrative che devono essere necessariamente erogate alla città, è evidente che i primi beneficiari di questi interventi sono senza dubbio eh, i cittadini quelli del 2012 e del 2013 dove eh, leggo la, la, la slide che ci aveva presentato l'assessore eh, riguardava l'approvazione del bilancio, addirittura il 5 del bilancio di previsione del 2012 piuttosto che approvarla, vedo il collega Stefano qui probabilmente ne ha già, ha già, aveva già approfondito nella sua prima esperienza di mandato e, e nel 2012 abbiamo avuto l'approvazione il 5-11-2012, Presidente, mentre nel 2013 addirittura il 2 dicembre 2013. Allora io mi chiedo quale razio eh, dal punto di vista politico e amministrativo è sottesa all'approvazione di un bilancio di previsione che dovrebbe tutto il 2013 approvarlo appunto alla fine del 2013 quando oramai le attività si sono concluse e insomma i buoi sono scappati dalla stalla quindi è evidente che eh, dobbiamo, eh, che questa città deve migliorare e mi permetto di dire che negli ultimi due anni questa capacità eh, di programmazione e di eh, attenzione per il miglioramento della dell'approvazione eh, sta avvenendo perché eh, noi abbiamo avuto il bilancio eh, di eh, previsione per del 2017 eh, approvato appunto eh, soltanto il 30 gennaio del 2017, quindi insomma quasi rispetto a quello del 2013, insomma, stiamo parlando di dieci mesi eh, prima, appunto, abbiamo avuto una gestione ordinaria del bilancio di quasi undici mesi, mentre quello del 2018 è stato approvato appunto, il, eh, eh, quello che, di, di cui insomma, stiamo, stiamo parlando oggi e eh, auspichiamo insomma, per il 2019 e per il 2019 e, e 21 è evidente che insomma ci potremmo eh, ritrovare eh, sulla mh, sul anche qui su un'attività certamente in anticipo e il bilancio di previsione 2018 2020 anch'esso era stato approvato l'anno passato in tempi appunto non sospetti cioè in tempi certi entro appunto la fine del 2017 e quindi abbiamo avuto per l'anno 2018 per la prima volta da credo dieci anni quasi Quasi eh, una gestione ordinaria del bilancio di 12 mensilità, insomma di 12 mesi. Questo è qualcosa di pazzesco a eh, mio avviso perché, comunque, sta eh, e determina e determinerà certamente una, un beneficio alle casse eh, dell'amministrazione. Dell Ovvio che eh, questa attività deve essere poi contemperata e corredata da una serie di interventi che l'amministrazione deve fare perché, eh, nel momento in cui l'amministrazione ha fin da subito eh, le, le risorse all'interno delle voci economiche del bilancio di pre previsione sul titolo primo o sul titolo secondo è evidente che poi eh, i primi che devono essere messi in condizione attraverso le delibere di indirizzo d'aula, attraverso le direttive della giunta e dei singoli assessori competenti non possono che essere appunto gli uffici che sappiamo e su questo bisogna eh, essere onesti con noi stessi eh, il, da quando siamo entrati eh, come eh, forza politica eh, in questa assemblea il primo atto di assemblea capitolina è stato il tema del salario accessorio che è un tema che abbiamo eh, conservato che avevamo portato avanti in campagna elettorale perché è corretto e giusto anche riconoscere ai lavoratori e ai dipendenti di Roma Capitale eh, una parte appunto del trattamento economico anche basata sui risultati sui risultati che eh, a fronte del famoso accertamento che ci fu nel 2014 da parte del MEF eh, ci sono stati una serie di interventi e di delibere di giunta che sono andate proprio a superare e a tentare appunto di sanare quantomeno quella problematica. Ecco, questo intervento del salario accessorio è collegato al bilancio di previsione perché è evidente che nel momento in cui si approva un bilancio di previsione in tempo si ha la capacità e la possibilità di mettere in condizione il personale, che sappiamo insomma, essere in grande difficoltà eh, a causa soprattutto del blocco del turnover che c'è stato per molti anni all'interno di questa città, una parte... Eh, un blocco che è stato di competenza esclusiva eh, normativa, nel senso che in tantissime città italiane a causa di, una, eh, di un legislatore che ha visto, diciamo, probabilmente per un orientamento politico, non lo so, quello di, eh, di scongiurare, disincentivare le assunzioni e quindi la gestione in house dei servizi si è andato diciamo, a ridurre il personale all'interno delle pubbliche amministrazioni e quindi è evidente che a quel punto le amministrazioni pubbliche si sono, hanno dovuto ricorrere ovviamente a una serie di eh, esternalizzazioni, di affidamenti ovviamente alla, al di fuori. Noi come, come sempre abbiamo detto noi siamo contrari ad ogni forma di eh, privatizzazione dei servizi pubblici Uh, locali e da questo punto di vista uh, l'azione che si è fatta politica, questa tutta politica presidente da inizio della consigliature è stata quella di eh, ottenere delle, eh, diciamo un quadro di bilancio certamente favorevole per poter, quindi un quadro insomma, finanziario di stabilità anche eh, per tutti quelli che sono i parametri previsti dalla contabilità pubblica, per poter riprendere finalmente ad assumere. E quindi nel momento in cui si, si è iniziato questo percorso, questa amministrazione ha iniziato prima di tutto a ad assumere coloro che erano eh, i cosiddetti vincitori del famoso concorsone del eh, 2000, eh, bandito appunto nel 2010, quindi prima eh, addirittura dell'entrata in vigore della legge e della famosa insomma, riforma eh, brunetta. E poi eh, successivamente, come previsto dalla legge, anche grazie a delle proroghe. ...delle graduatorie vigenti si è data la possibilità all'amministrazione e anche alle altre amministrazioni di attingere e quindi far scorrere le graduatorie assumendo i cosiddetti idonei. Su questo mi permetto quindi di fare questo collegamento tra il bilancio di previsione e i, i dipendenti perché è evidente che eh, se abbiamo eh, una gestione del bilancio per eh, una gestione ordinaria del bilancio appunto corretta per cui per 12 mesi eh, abbiamo bilancio chiaro essendo stato approvato nei tempi, al tempo stesso però dobbiamo anche avere il personale che eh, è messo in condizione di poterlo eh, poi effettivamente poter espletare quelle attività amministrative, la, i servizi, i bandi, anche a causa, eh, lo ricordiamo, del nuovo eh, codice degli appalti, che eh, ha certamente mutato il quadro di tutte le pubbliche amministrazioni e quindi è diventato eh, più difficile, ma non nel senso eh, che eh, ovviamente si tratti di un, di un intervento diciamo, da, da cassare, assolutamente no, perché l'obiettivo diciamo, del nuovo codice dei contratti immagino degli appalti pubblici scusate, era proprio quello di facilitare eh, e soprattutto di scongiurare delle situazioni che potevano andare eh, eventualmente appunto in uso nelle amministrazioni che erano magari mh, di eh, rendere sempre più difficoltoso la ricostruzione proprio di, della gestione di questa, di questa materia. Ovvio che con il nuovo codice degli appalti però i dipendenti capitolini, ma immagino tutti i dipendenti da pubblica amministrazione, si sono ritrovati e si ritrovano ancora con delle incertezze interpretative che spesso possono rallentare eh, la macchina ma questo accade non a Roma Capitale ma accade a tutte le amministrazioni eh, pubbliche e non è un caso che l'attuale governo eh, ha, eh, poco, poco tempo fa ha, ha avviato se non ricordo male una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere osservazioni e interventi proprio per facilitare e adottare degli interventi di semplificazione sul codice dei contratti, sul codice diciamo, degli appalti. E questo per dire che quindi nel momento in cui eh, da inizio consigliatura, oltre al tema collegato al bilancio di previsione, si è andati anche ad implementare e rafforzare quello che era il panorama del personale e capitolino, quindi di tutto quel capitale umano necessario e imprescindibile per poter poi erogare i servizi e svolgere diciamo, tutte quelle funzioni amministrative richieste dalla legge per Roma Capitale, è evidente che questi due binomi cominciano a finalmente dopo tanti anni a correre insieme. Perché? Perché da una parte avevamo come detto prima il turnover, dall'altro però dobbiamo ricordare anche tutta la vicenda che ha visto Uh, probabilmente non so per anche a, a causa dei, dei pregressi storici della città di Roma, del debito commissariale o comunque delle difficoltà che la città aveva vissuto prima del 2013 e quindi del famoso decreto Salva Roma dei 440 milioni eh, di euro eh, che erano stati dati dal governo per fare tutta una serie di interventi e che prevedevano anche quello il blocco delle assunzioni, il blocco delle assunzioni anche, mh, e delle limitazioni per le società partecipate, interventi che ovviamente pesano, pesano perché quando un, eh, una quota di dipendenti capitolini va eh, in pensione è evidente che se non si ha l'opportunità per l'anno successivo, magari si hanno le risorse economiche, ma non si ha l'opportunità normativa di poterli riassumere, di poterli riassumere nuovi ovviamente, non quelli che sono andati in pensione, è evidente che questo provoca e determina un rallentamento della macchina amministrativa. Allora, come si è sbloccata questa, questa situazione? Procedendo nuovamente a implementare le assunzioni, ecco perché anche io politicamente. E, e, e tutto il gruppo insomma, del Movimento 5 Stelle ci siamo sempre mossi eh, in, ogni, in ogni sede tentando insomma, di far capire anche tutto questo tema delle, del personale quanto possa effettivamente pesare e quanto quindi sia necessario capire come migliorare e regolamentare meglio il tema delle, dei concorsi perché è evidente che se eh, Roma Capitale, un'amministrazione, fa un concorso nel 2010 e prosegue ad assumere nel 2018 è evidente che sono passati otto anni quindi qualcuno sarà, eh, sarà stato assunto da altre pubbliche amministrazioni, qualcun altro magari non ha eh, più, potrebbe le, le normative sono cambiate, potrebbero essere cambiate. Quindi si va comunque a disperdere capitale umano, energie e professionalità che invece, la, di cui invece l'amministrazione ha bisogno perché l'amministrazione ha bisogno di un turnover continuo, soprattutto in virtù del, di come effettivamente il mondo sta cambiando. Se vediamo gli ultimi discussioni in ambito parlamentare eh, sulla pubblica amministrazione anche del Ministro, buongiorno vediamo che si parla eh, e direi anche finalmente dell'individuazione di categorie, di profili determinati eh, all'interno della pubblica amministrazione quali coloro che hanno un'esperienza o comunque dei titoli su materia sulla digitalizzazione questo insomma quello che è uscito fuori tra giornali, dibattiti, discussioni e che sono all'interno anche di, di proposte insomma, di leggi attuali sul tema delle competenze collegate al controllo di gestione, agli appalti pubblici, all'anticorruzione insomma tutti nuovi profili che stanno nascendo nuovi lavori, nuovi profili, nuovo modo di fare amministrazione pubblica. Ora su questo dobbiamo chiederci se eh, questa amministrazione eh, effettivamente abbia fatto abbastanza o meno. Io penso, penso proprio di sì, perché all'interno delle linee programmatiche e all'interno anche delle azioni contenute all'interno del do documento unico di programmazione noi troviamo numerosi interventi e misure anche collegati a questo, anche collegati ai nuovi concorsi che dovranno essere portati avanti nei prossimi anni e che a questo punto mi, mi di dire, speriamo che possano non, non appena banditi, eh, possano diciamo, concludersi il prima, il prima possibile, magari anche a, grazie a una normativa nazionale che vada insomma, incontro in questo senso ai comuni e che gli vada comunque a dare diciamo, un supporto anche sullo sveltimento di questi percorsi, è ovvio che eh, ripeto, fare un concorso e impiegare dieci anni, cinque anni, sei anni per poter poi dalla, dal momento in cui viene bandito fa, eh, ass assumere il personale necessario, eh, nel frattempo l'amministrazione ha cambiato pelle, nel frattempo l'amministrazione se ne sono andati Altri, altri dipendenti, ci sono delle necessità che magari sono mutate, quindi non può eh, da questo punto di vista eh, vedersi diciamo, questi due temi eh, scollegati eh, tra di loro. Eh, su questo va detto che nel, eh, nel, nel bilancio di previsione, quindi, troviamo un'ampia e quindi nel collegato ovviamente documento unico di programmazione troviamo come eh, sulla, sulla parte insomma del, del personale troviamo certamente eh, abbastanza eh, soddisfacente insomma gli interventi che sono stati, eh, che sono stati messi in campo. Eh, passando ora alla, al tema invece più eh, economico eh, Presidente collegato diciamo agli interventi eh, Soprattutto alle, alle spese. Eh, vediamo un attimo i, i dati che, eh, che sono, uh, sono stati eh, illustrati per come l'attuale bilancio di previsione, poi ovviamente. Come sappiamo il bilancio di previsione può essere oggetto eh, di emendamenti da parte dell'Assemblea, della, dell dei consiglieri, insomma di tutti gli attori e quindi possono mutarsi insomma, alcune condizioni. Però iniziamo un attimo a capire come questo bilancio effettivamente è formato anche per dare un po' di trasparenza alla, al lavoro fatto. Eh, noi abbiamo eh, per le strutture centrali un, uh, delle spese correnti che ammontano a circa uh, 4 miliardi e 524 uh, milioni, di cui bisogna ricordare uh, che circa un uh, miliardo uh, va, anzi, forse anche qualcosa più di un miliardo va per, il, uh, uh, per gli stipendi diciamo, della. Uh, Della, della Pubblica Amministrazione, quindi stipendi dei dipendenti capitolini, del personale appunto dipendente del personale eh, dirigente. Poi abbiamo, se non ricordo male, quasi un altro eh, miliardo, eh, avevo letto sul parere eh, dell'OREF. Collega, c'hai un attimo il parere dell'OREF. Grazie. Il, sul parere eh, dell'OREF che eh, appunto eh, riepilogando eh, quanto, perché questi sono dati importanti, Presidente bisogna tenerne conto perché spesso eh, si, si viene giustamente, eh, si cerca no, di, di, di capire come muoversi, poi non ci si rende conto che l'onere a carico, questo lo dice loro, è del bilancio del Comune eh, per i servizi esternalizzati è così previsto e fa diciamo, una stima e parliamo di 1 miliardo e 796 milioni, quindi abbiamo più di un miliardo per il personale, più di un miliardo e 7 per i servizi, quindi siamo quasi a 3 miliardi, quindi resta circa un miliardo, di cui poi abbiamo anche eh, questi 269 milioni delle strutture territoriali, che sono quindi tutte quelle i municipi, quindi 15 municipi con le loro competenze e da questo punto di vista quindi vediamo che il bilancio di Roma Capitale per se mi posso permettere quasi eh, forse qualcosa di più della metà forse arrivare a quasi due terzi è già scritto e questo è importante perché nel momento in cui chiunque, ma io spesso parlando con molti consiglieri anche con alcuni consiglieri municipali spesso si, si cerca di capire quali siano i margini di manovra per l'amministrazione questo, questo è un tema, cioè il margine di manovra dell'amministrazione è all'interno appunto di quel miliardo, quindi le scelte politiche che si fanno sono all'interno diciamo, di quella parte residuale, escluso ovviamente tutti, eh, tutti quelli che sono magari delle, dei contratti che sono già in essere, degli appalti che sono eh, già in essere e come sappiamo al netto del fondo eh, pluriennale eh, vincolato. Eh, quindi un miliardo e sette che eh, cioè il, il collega insomma, Stefano saprà bene che essendo insomma, presidente della, della commissione mobilità è molto va ovviamente anche per, eh, per la materia insomma, della mobilità che come sappiamo tutti eh, da questo punto di vista è stato come forza politica e quando ci siamo presentati come Movimento 5 Stelle alle elezioni nel 2016 il nostro metodo appunto è quello di far votare online le, nostre, eh, una, le priorità appunto del programma elettorale e dai primi interventi era uscita proprio la eh, mobilità e quindi come vediamo su eh, ATAC eh, per il contratto eh, per il 2019 è stato posizionato circa oltre eh, 611 eh, milioni di euro, mentre per quanto riguarda eh, Roma Metropolitana e poi Roma Servizi parliamo di altri eh, 60 circa, vado insomma, un po' occhio presidente, 60-70 eh, milioni di euro. Quindi questo ci fa capire quanto questa città eh, noi abbiamo trovato una città quindi già molto ingessata dal punto di vista eh, dei costi, però il fatto che una città possa, eh, abbia diciamo, un costo, ovviamente poi bisogna verificare che eh, il, il costo che viene sostenuto eh, sia poi adeguato al servizio che viene eh, offerto ed è qui la grande sfida che in questi due anni stiamo portando avanti eh, come forza politica una serie di atti di indirizzo, ma anche con tutta una serie di delibere, mi permetto di dire, anche da parte della Giunta, proprio per eh, riuscire a rafforzare questa, questa verifica e questo eh, controllo. Eh, come dicevo, mh, circa un miliardo delle spese appunto per il titolo primo le spese correnti un miliardo circa o qualcosa di più sono appunto del dipartimento organizzazione e risorse umane. Il secondo dipartimento che ha appunto come struttura centrale ha più spese troviamo il dipartimento mobilità e trasporti per i motivi che abbiamo detto prima poi da lì il dipartimento Tutela ambientale, la ragioneria generale, eh, i, servizi, se non sbaglio, i servizi educativi e scolastici, il dipartimento infrastrutture, politiche sociali e, e così via, il dipartimento eh, patrimonio. Da questo punto di vista, quindi, noi abbiamo una, eh, un bilancio eh, di Roma Capitale abbastanza già inquadrato eh, su questo. Quindi, gli interventi che vorrei insomma eh, siano messi all'attenzione sono proprio questi cioè nella necessità eh, di eh, intervenire su eh, dei settori che comunque si è anche eh, da un certo punto di vista quasi obbligati ad intervenire proprio per il perimetro ma ripeto non è um, il fatto che una città abbia del, delle spese anche così elevate e non è una cosa eh, a mio avviso sbagliata è ovvio che si può fare meglio eh, ma da un certo punto di vista eh, la città, i cittadini si aspettano l'erogazione di servizi si aspettano che eh, le, la, la manutenzione eh, ad esempio ecco, su tutto il tema della manutenzione del verde di cui si è parlato molto e il collega Diago ne ha sentite sicuramente di tutti i colori nel corso di, di questi due anni sul tema del verde però è evidente che finalmente sono stati aggiudicati eh, no? tutte le gare per 4 eh, milioni di euro e interventi che, con un bel cronoprogramma eh, sul portale istituzionale di Roma Capitale che stanno distribuendo diciamo, eh, questi sfalci e questi interventi su tutti i municipi. Allora, il punto è quello che dicevamo forse qualche minuto fa, cioè il tema è se noi abbiamo un codice degli appalti che è estremamente complesso al tempo stesso abbiamo avuto un'amministrazione che per quasi tre anni ha avuto il blocco del turnover per le due ragioni evidente, non andare, cioè Roma, l'ho già detto un'altra volta in quest'aula non è Hogwarts non si ha la bacchetta magica è evidente che gli interventi che si possono fare sono quelli che noi stiamo cercando di fare nei tempi e con, le, con qua, quanto la legge eh, ci consente devo dire che tanto è stato fatto questi due anni per tutto quello che è, è, è arrivato addosso e per tutte le difficoltà che si sono eh, trovate. Ma eh, vorrei andare un attimo a, se, se mi permette il, il, il collega eh, Teranova, eh, che mi ha prestato insomma, un attimo il parere. Eh, ehm, dare un attimo una lettura, perché questo è eh, secondo me importante, eh, anche per, per dare una lettura secondo me ragionata di quanto viene rappresentato dall'OREF. Allora l'OREF permangono le problematiche derivanti dalle possibilità potenziali generabili dalle acquisizioni sananti che possono determinare forti criticità sugli equilibri di bilancio per cui la soluzione appare necessaria per la, per la cui soluzione appare necessario un intervento legislativo specifico ecco, questo tante volte viene detto no ma è sempre è di vostra competenza perché non intervenite? qua l'OREF lo scrive in modo chiaro che per gli interventi delle acquisizioni sananti occorre un intervento legislativo chiarificatore della materia allora non è che Roma non scrive le leggi, anzi io, io lo spero nel senso che eh, prima vedevo con il collega Stefano l'assetto istituzionale della, della città di New York dove eh, New York City anche lì insomma è lo Stato di New York scrivono leggi ma anche altre capitali europee hanno l'opportunità di scrivere eh, norme eh, che hanno un valore insomma, giuridico come di legge e, e la città di Roma perché così magari diamo un'informazione alla cittadinanza non scrive delle leggi, scrive semplicemente dei regolamenti che sono degli atti ovviamente con contenuto normativo però di fatto possono tranquillamente essere impugnati innanzi al TAR e quindi magari se sono posti in essere in violazione di altre normative regionali o nazionali possono essere annullati e non è una cosa da poco perché il fatto che una capitale come Roma non abbia l'opportunità di poter costruire e autoregolare da sé un quadro normativo anche per gli interventi è, cioè, da un punto di vista normativo certamente è un, una pecca di quello che era stato l'assetto eh, del, del, delle riforme di Roma Capitale del 2010 noi ci ricordiamo che nel 2001 l'attuale Parlamento in formato costituente modificando la Costituzione ha introdotto nell'articolo 114 della Costituzione un comma legato al riconoscimento di Roma Capitale quale Capitale della Repubblica rinviando a una legge eh, specificando che con legge dello Stato e quando il Costituente scrive con legge dello Stato significa con legge quindi ordinare, non con legge costituzionale, con legge dello Stato ne viene disciplinato il suo ordinamento allora, la legge di Roma Capitale che ha visto una prima eh, attuazione con l'articolo 24 del della legge del 2009 e poi successivamente con il decreto legislativo 156 del 2010, di fatto da Roma, dal Comune di Roma, e eh, mi permetto di dire, forse è cambiato solo il nome, cioè da Roma, dal Comune di Roma siamo passati a Roma Capitale. I municipi... Si sono ridotti perché effettivamente i municipi sono eh, stati eh, molto, molto ridotti, insomma siamo passati a 15 municipi. Sono certamente cambiate alcuni eh, elementi collegati all'attività diciamo, nel funzionamento di alcuni organi, quindi il sindaco, la giunta, il criterio delle varie opportunità, il nuovo Statuto di Roma Capitale alcuni elementi, qualcosa eh, è stato presentato dal Parlamento sulle funzioni eh, e se non ricordo male l'intervento legislativo del 2012 che era qualcosa legato alla cultura, qualcosa collegato anche alla protezione civile, ma di fatto di questi poteri eh, non ne abbiamo visto o almeno fino ad oggi, fino a questo governo non ne abbiamo visto parlare nessuno, fortunatamente con questo attuale governo si è finalmente, lo dico, ripreso il tema di dare dignità ad una capitale che comunque eh, è certamente il centro, eh, è stata e lo è a mio avviso il centro eh, comunque del, di tantissimi interessi eh, storici, archeologici ma anche molti interessi politici e religiosi e quindi è evidente che non può essere giuridicamente, amministrativamente contabilmente trattata come eh, trattata insomma in senso giuridico normativo trattata come il comune di duemila abitanti cioè è, è diciamo un'ipotesi secondo me eh, non funzionale ed è proprio qui il problema perché nel momento in cui poi noi andiamo a leggere il parere dell'OREF è quello che troviamo spesso è da ricondursi all'assetto istituzionale di questa città che ci siamo trovati e per il quale c'è il massimo sforzo da parte di questa maggioranza per proiettarla nel futuro. Eh, pensiamo soltanto anche agli atti di indirizzo che abbiamo approvato sul tema del decentramento amministrativo e alle attività fatte in commissione da parte di tutti di, di tante commissioni consigliari. Il tema è, è molto semplice, se Roma è costituita da 15 municipi, la prima domanda è cosa fa Roma, cosa fanno i municipi e su questo c'è il regolamento del decentramento che è del 1999, aggiornato in talune occasioni, in particolare nella precedente consigliatura sul tema del bilancio di previsione per cercare di costruire un modello di bilancio di previsione diverso ma di fatto sul tema delle competenze di chiarire eh, le competenze a chi sono attribuite questo passaggio per la precedente consigliatura non è stato fatto e per le precede, eh, precedenti consigliature, azione che invece abbiamo ripreso perché è evidente che per poter capire eh, e per poter far funzionare una città come una Megalopoli come una capitale del mondo, è evidente che bisogna avere chiaro cosa fa il centro e cosa fa la periferia, come funziona la periferia e non ci si può eh, appoggiare sul regolamento del 99. Tant'è che nel documento unico di programmazione del 2018-20 e del 2019-21 noi abbiamo, abbiamo eh, quattro to totali, insomma, totalizzati quattro obiettivi operativi. Nel 2018 c'era appunto l'attività quindi di esame, di interventi legati al decentramento amministrativo e alle varie sperimentazioni e si sono anche tenute delle sedute dell'osservatorio sul decentramento dove i municipi stessi hanno dato un contributo propositivo per capire quindi poi quali competenze esercitare e quindi ovviamente poi come ripartire le risorse economiche della città eh, perché anche su questo insomma un collegamento c'è. E, e da questo punto di vista sono arrivate tante proposte, soprattutto su molti temi, quello più sentito di cui parlavo prima col collega Diago cioè quello del tema del verde, del verde pubblico, che è un tema eh, che eh, vediamo Roma avere circa 41 milioni di metri quadri di verde, che è una uh, cifra eh, diciamo molto alta rispetto al verde di tutte le altre città. Allora, questo, questo bisogna tenerne conto ma io parlo di tutte le altre città eh, per, prima di tutto italiane Allora quando vediamo i praticelli verdi tagliati perfettamente con degli sfalci bisogna anche tenere conto di, quante, e di quanto è effettivamente il verde all'interno delle altre città e quanto è Roma Roma ha un'estensione territoriale che è pari a 5-6 città di capoluogo insomma, più importanti eh, d'Italia quindi da questo punto di vista ecco perché non si comprende, io questo non l'ho compreso ancora perché il legislatore nel eh, passato eh, piuttosto che ipotizzare un modello magari eh, legislativo per Roma Capitale quindi che potesse in un certo senso avere una potestà legislativa speciale su alcune materie, potesse avere delle, delle competenze amministrative più spinte da, su, su alcuni fronti non si capisce perché con il decreto legislativo 156 del 2010 siamo andati invece ad una diciamo, riformulazione di Roma Capitale come contenitore ma non siamo riusciti ad andare un passo avanti tra l'altro da lì si è fermato tutto nel senso sono arrivate qualche funzione ma non ho visto diciamo, un grande passato, passo eh, in avanti uh, l'altro tema sempre che, di cui l'OREF eh, parla è invece Ehm, che ehm, legato al contenzioso in gestione presso l'avvocatura con probabilità di soccorrenza. Ecco, questo lo vorrei leggere perché magari se poi ci dà l'ora chiediamo, eh, poi magari il Presidente, che anche lui è avvocato, mi aiuta all'interpretazione. È ingente la mole del contenzioso in gestione presso l'avvocatura con probabilità di soccombenza molto elevate da parte di Roma Capitale. Ora, penso abbiano fatto o un'analisi del trend, perché io che diciamo, di professione faccio l'avvocato, vorrei capire, cioè io faccio difficoltà con tutti i miei fascicoli ad avere orientativamente chiaro, o oh, me li sono letti tutti. Ho letto tutti, allora ha letto tutti i fascicoli presenti in tutta l'avvocatura oppure la cosa che immagino sia quella più eh, prudenziale magari ha fatto un'analisi del trend degli anni passati e ha verificato effettivamente quali sono i contenziosi e quali no allora, sarebbe interessante capire ad esempio qual è la ragione principale eh, dei contenziosi eh, delle soccombenze eh, presidente uno su tanti potrebbe essere quello del ritardo allora mi chiedo perché l'amministrazione capitolina spesso e capita non ce lo dobbiamo nascondere magari ritarda nell'adozione di provvedimenti possiamo dire perché un'ipotesi un possiamo farla potrebbe essere quella della carenza del personale allora ci ricolleghiamo al tema prima perché tutto ha una storia, è tutto inserito all'interno di una storia, la storia per cui Roma Capitale ha avuto il blocco del turnover per eh, diversi anni e oggi sta scontando, oggi noi con i debiti fuori bilancio, con i ritardi, con le soccombenze, con milioni di pratiche che potrebbero risultare in evasi che oggi però con l'implementazione del personale stiamo mettendo un freno è evidente che sconta diciamo, un passato che ha visto forse una gestione come dicevamo prima di approvazione di bilanci che non avvenivano nei termini previsti dalla legge forse e allora è evidente che questa è un'attività un che deve essere fatta in quella, ovviamente per carità eh, rispettiamo il, il punto di vista eh, dell'OREF insomma lo ringraziamo per questa per averci fatto conoscere, diciamo, la probabilità di soccombenza. E, dopodiché entriamo anche eh, nel merito del eh, della, di un altro tema, eh, quello legato alla, alla alle Ecco all'altro tema che effettivamente è stato citato dall'OREF, eh, dall la governance di Roma Capitale. Sulla, sulle società partecipate non appare efficace ed alimenta ulteriori elementi di criticità e di incertezza. Allora io mi chiedo, Presidente, lo chiedo anche all'assessore se l'Oref si stia, stia parlando del, dell'assessore perché governance potrebbe essere governance politica o governance amministrativa. Insomma, mi sembrerebbe insomma, un, po', un po' dubbio, nel senso io non lo capisco, magari c'è qualcuno che è più bravo di me e quindi è in grado sicuramente di comprendere questo uh, questo tipo di, uh, di, di aspetto però va detto che uh, il parere dell'oref uh, assolutamente è favorevole quindi da questo punto di vista non mi pare ci possano essere problemi su questo fronte un altro tema che l'oref tira fuori anche qui mi permetto di dire finalmente perché sempre Roma Capitale non ha fatto Roma Capitale, questa amministrazione è lenta eccetera però Loref scrive di attivare le eh, necessarie procedure presso il Consiglio dei Ministri al fine di ottenere gli spazi di finanza necessari alla copertura del fondo passività potenziali, cioè alla fine anche Loref comprende che Roma non può da sola come città far fronte a una, se a una, una serie storica di sfortunati eventi che l'ha portata oggi ad, avere certame, ad essere una delle città, forse la città più difficile forse secondo me anche più difficile del governo, eh, la città più difficile da governare forse in Italia, non so se nel mondo, però e eh, eh, questo eh, va detto, quindi se addirittura l'organismo di revisione che dà parere favorevole consiglia all'Assemblea Capitolina, consiglia all'amministrazione, consiglia alla Giunta di attivarsi ovviamente per eh, questo tipo di interventi, di attendere e magari farsi portavoce, questo lo dico io, presso la, mh, il governo per gli interventi legislativi, e si comprende che quindi i casi eh, e le complessità che vive Roma le vive soprattutto Roma, non le vivono le altre città. Quindi su questa sensibilità fortunatamente abbiamo in questa eh, legislatura forse a mio avviso meno in quella passata un Parlamento e un Governo molto sensibile a questo ricordiamo che un poco tempo fa è passata in Parlamento una, un atto di indirizzo su Roma Capitale che era proprio collegato anche lì al tema dei poteri al tema anche del decentramento amministrativo un tema molto caro che come sappiamo in tante altre città funziona, Londra come sappiamo è suddivisa in tanti piccoli, chiamiamoli eh, per semplificare, eh, municipi, la maggior parte delle competenze sono appunto affidate ai municipi e le, eh, degli interventi invece di carattere centrale che sono più che altro la pianificazione del territorio, i trasporti che ovviamente non può che esserci una visione complessiva integrata della città eh, e sono di competenza eh, centrale con un'assemblea ad esempio Londra, e, e lo cito perché è un caso, visto so che da questo punto di vista questa amministrazione si è anche distinta questa assemblea per i, te, i temi dedicati agli strumenti di partecipazione, Londra prima di diventare la grande Londra, l'attuale assetto istituzionale grande Londra, eh, ha, ha subito una trasformazione importante. C'è stato un dibattito, se non ricordo male, tra metà e la fine degli anni 90, a questo poi è intervenuta una legge nazionale che eh, ha definito un po' eh, il quadro eh, di, di Londra e è stata sottoposta ad un referendum, quindi a una consultazione popolare per far decidere alla cittadinanza quale potesse essere il futuro dell'assetto istituzionale della città. Un uh, bellissimo diciamo, intervento che ha prodotto oggi i risultati che noi conosciamo, quindi insomma di una, di una capitale europea che ha certamente eh, delle, delle, delle grandi qualità e che sicuramente insomma, eh, da, alla quale insomma, possiamo certamente ispirarci. Eh, passando ora alle spese del dettaglio delle strutture territoriali eh, per le spese sempre correnti. Presidente, no, no, non siamo in chiusura. Eh, abbiamo eh, delle, su, sui 15 municipi abbiamo già rappresentato eh, che eh, gli interventi sono per circa 269 milioni eh, di euro per le spese correnti. Ora, vedendo il eh, dettaglio, eh, mi sembra chiaro diciamo, quale possa essere. Uh, per così dire uh, la, la, la, la logica, la razza che è sottesa a queste spese è, è evidente che come abbiamo detto prima i municipi hanno delle competenze differenziate mh, delle estensioni differenziate, ad esempio il settimo municipio che è il municipio da cui, da cui provengo, di cui sono residente e eh, eh, si ritrova sul titolo primo per la competenza eh, per le spese correnti 26 milioni eh, 898, eh, mila euro che ovviamente eh, si tratta di uno dei municipi, forse credo che il municipio maggiormente eh, popolato insomma, dalla, dai romani perché eh, c'è oltre 300.000 residenti. Quindi, da questo punto di vista, sono, eh, sono certo che eh, una parte eh, del bilancio ha anche, e soprattutto sulle spese, non può ovviamente che tenersi conto anche del, della popolazione che è eh, diciamo all'interno di, di questo. Eh, un altro tema importante, e questo lo, lo voglio dire a gran voce, eh, è il tema delle spese per investimenti. Perché, grazie sempre a quella modalità di gestione del bilancio in modo serio, corretto, cercando di fare in modo che la gestione ordinata del bilancio possa avere 12 mesi e quindi essere approvato in tempo, sì, anche l'approvazione quindi di tutti i debiti eh, fuori bilancio che spesso insomma alla fine degli anni passati siamo andati ad approvare per alleggerire insomma, il peso dell'amministrazione noi ci ritroviamo per il triennio eh, 2019-2021 con un intervento pari a 1 miliardo e 120 milioni di euro per investimenti, quindi una manovra espansiva eh, Presidente. Questo ringrazio l'assessore per l'attività eh, svolta da questo punto di vista e vediamo che di questi interventi abbiamo circa eh, 658 eh, milioni eh, di euro che sono previste nelle spese investimenti per le strutture centrali, mentre 64 milioni di euro che sono eh, previste all'interno delle strutture eh, territoriali. Eh, quindi da questo punto di vista, mh, e chiudo Presidente, eh, vorrei ricordare che nell'ambito nell della spesa di investimenti finalmente hanno trovato anche accoglimento tutti quegli interventi votati online dalla cittadinanza sul processo partecipativo di eh, piazza dei navigatori che sono poi stati dislocati, allora questo è l'esperimento migliore che questa amministrazione poteva fare per far votare ai cittadini quasi 17 milioni di euro che oggi si ritrovano finalmente molte di quelle opere all'interno del bilancio di eh, previsione. Eh, grazie Presidente e buona continuazione.